Buonasera a tutti, questa sera ci sarà un evento dedicato al transatlantico più famoso della storia che è il Titanic e sono qui appunto insieme allo scrittore e storico Claudio Bossi che tratta appunto di questa storia magnifica che va avanti da, da un sacco di, di tempo. Signor Bossi, vuole spiegarci come mai tratta del Titanic? Io mi occupo di Titanic da 34 anni a questa parte. Titanic ha urtato l'iceberg il 14 aprile 1912 ed è affondato dopo 160 minuti. Io credo che in quei 160 minuti sia andata in scena la rappresentazione della vita dell'uomo nei suoi aspetti di umiltà ma anche di ferocia e invidia. Io mi sono sempre chiesto come mai ci furono così tanti passeggeri maschi di prima classe sopravvissuti e il loro numero fu addirittura superiore ai morti, i bambini morti di terza classe. Allora la vecchia regola, prima le donne e poi i bambini, non è stata rispettata. Ecco questa differenziazione sociale, differenziazione sociale che è la caratteristica predominante della tragedia del Titanic, è stato il momento che mi ha indotto ad occuparmi e a scrivere di questa storia. E ha deciso di trattare di questo transatlantico famosissimo anche a distanza di molti anni dall'accaduto e come mai? Il Titanic è rimasto nel mito. Una serie di fattori. Non ultimo, se pensiamo anche al fatto che nave coeve del Titanic, parlo di del Mauritania, dell'Usitania, non faccio l'elenco perché sarebbe esageratamente lungo. Mentre queste navi sono diventati piloni di ferro, ponti o quant'altro, invece il Titanic, seppur nella sua massa ferruginosa è anche un po' sinistra se vogliamo, e ha 3.810 metri sotto il livello dell'oceano c'è ancora il assetto di navigazione e ogni tanto dalla sua tomba oceanica rilascia una bolla di verità sulla sua tragica fine. A bordo c'erano anche degli italiani, sa per caso appunto da dove venivano, che cosa facevano lì? A bordo, secondo la mia certificazione, c'erano 40 italiani. Se pensiamo che però all'epoca, addirittura, potevano essere molti di più, perché si pensa generalmente che parecchi camerieri italiani furono trasferiti dall'Olympic Navegermella del Titanic appunto al Titanic senza che il loro nome venisse registrato. Ecco, di questi 40 italiani, 31 erano camerieri e 9 erano passeggeri. In quanto camerieri, il loro turno l'accesso di sal salute e di salvataggio fu consentito solo dopo quello degli altri passeggeri. Quindi il personale di bordo fu ben lontano da effettive possibilità di salvezza, quindi perirono tutti. Dei 9 passeggeri, e aggiungo solo il fatto che tre furono i sopravvissuti, sopravvisse. Emilio Portaluppi di Arcisate della provincia di Varese, sopravvisse Luigi Finoli di Attessa, provincia di Chiesi e sopravvisse anche l'unica donna italiana che era a bordo, Argene Genovesi, di Monte Carlo, provincia di Lucca. Un particolare curioso, se vogliamo, che era la donna e si trovava in stato interessante, cioè era incinta, e il novembre successivo diede alla luce una bambina che fu battezzata Maria Salvata, proprio in memoria di quella tragica notte.